Da oggi al cinema Scream 6, Scream 6, che ho potuto vedere in anteprima stampa un paio di giorni fa. Secondo capitolo del nuovo rilancio della saga, chiamiamolo, è un po' complicata la questione, ne parleremo alla fine. Oggi vi faccio la recensione, no spoiler, eh, state tranquilli, di questo nuovo capitolo che tutti guardano con sospetto e secondo me fanno anche bene. Perché non è semplice andare a aggiungere un capitolo quinto e addirittura un capitolo sesto, ma non credo che sia finita qua, quindi preparatevi. Il film è diretto, è diretto da Matt, Battinelli Olfin e Tyler Gillet, che sono gli stessi registi del capitolo 5. Eh, anche gli sceneggiatori, che non vi sto a dire adesso i nomi, che sono, sono tanti, sono gli stessi e diciamo il gruppetto eh, è lo stesso. Il gruppetto di protagonisti è lo stesso che troviamo nel capitolo quinto, ovviamente l'avete visto nel trailer e il trailer devo, devo essere sincero è veramente un po' troppo spoiler, nonostante alcune cose si intuiscano dal trailer io cercherò di essere ancora meno spoiler su alcune cose che si vedono comunque nel trailer ma non le voglio rimarcare per non comunque rovinarvi il piacere. Di scoprire eh, il, il film. Nel cast Melissa Barrera, che è la sorella grande, poi c'è Gianna Ortega, che è la sorellina piccola, le due cosiddette nuove Scream Queen, eh, quindi a differenza del, del vecchio Scream, dove c'era una sola Scream Queen, adesso qua ce ne sono due. Torna Corny Cox, e poi c'è il solito gruppetto di giovani attori, che non vi sto a elencare. Eh, allora, il film inizia veramente bene veramente bene con una scena che richiama la prima scena del primissimo Scream Lo richi la richiama tantissimo è, è quasi una sorta di omaggio di, di, di duplicazione e mh, succede una cosa eh, molto particolare perché noi veniamo a conoscenza subito Veniamo, ci viene spoilerato chi è Ghostface, subito nei primi minuti. E, e questo è secondo me: questa è l'unica cosa che vi dirò. Questo ti, vi, lascia, vi, lascia sorpre, vi lascia sorpresi perché dite di mo' e mo', e poi in realtà il film riuscirà, riuscirà a sorprendervi tantissimo proprio perché vi dice subito. vi trolla in qualche maniera, vi, vi dice subito eh, attenzione perché. È iniziato il gioco ed è un gioco di sì con i generi, con i generi cinematografici, come ha sempre fatto questa saga, è, quello che è il suo, il suo spirito, ma anche un gioco con lo spettatore, un gioco di ti faccio credere questo, poi quell'altro e così via. Quindi devo dire che parte bene, è molto simpatico, è molto divertente ed è molto, molto, molto cattivo. Tutta la prima parte del film, secondo me, è scritta bene. È scritta bene, è scritta come uno, scrim, come uno scream, dovrebbe essere scritto, ed è girata bene. Troviamo eh, un ghost Face mh, molto più violento e muscolare rispetto ai ghost Face del passato, che sono molto più, mh, come dire, goffi, imbranati, inciampano, sono un po' anche, hanno un aspetto un po' simpatico nel loro essere così in, impacciati, no? Eh, questo questo Ghostface è molto molto più cattivo. E questa cosa mi è piaciuta parecchio. Eh, non vorrei fare un paragone che vide pista, però mi ha ricordato un po' il... Um, la, il Michael Myers del, del primo rifacimento Insomma del primo capitolo della nuova trilogia Un Michael Myers molto Terminator Tra, tra virgolette Ecco qua troviamo un, un Ghostface non, non così Perché Ghostface non è appunto Michael Myers Non è Terminator Però lo troviamo veramente Più eh, forte fisicamente Più cattivo, più determinato E meno goffo Quindi Tutte le scene a seguire di, uh, insomma, inseguimenti, le scene, insomma, action e thriller di questo film risulteranno tutte un pochino più adrenaliniche e, e spaventose, soprattutto nella prima parte. Le scene, le scene di uccisioni, di ammazzamenti vari, le scene thriller sono ben studiate, sono ben studiate tutte e anche le gag sono ben studiate, anche se non sono così tante e posizionate in un modo così tanto geniale come è successo nel quinto capitolo per qualche istante per qualche istante sembra di essere e questo è veramente un azzardo da dire però veramente all'inizio per qualche istante sembra di essere veramente in un film scream di Wes Craven perché il compitino sembra fatto bene eh, la regia il, il mood, lo stile, lo stile della narrazione, è tutto veramente in stile Wes Craven, è fatto veramente molto molto eh, fotocopia possiamo dire, ma io direi più che eh, l'allievo ha capito, ha capito come si racconta in, quel man in quella maniera, con quello stile l'ha riprodotto perfettamente. Eh, allo stesso modo la fotografia... È molto convincente e molto alla Scream. Eh, a me è piaciuta parecchio perché è stato uno degli elementi che mi ha aiutato a farmi sentire in uno Scream. La fotografia di Brett Jutky, Jutkiewicz, che è il, un direttore della fotografia abbastanza giovane, con alle spalle non troppa roba e eh, i più recenti sono tipo Phone e Finché morte non ci separi e purtroppo anche Stranger Things. Comunque devo dire che ho voluto segnarmi il nome perché non tanto perché la fotografia sia eccezionale ma è un'ottima un fotografia che però veramente riesce a buttarci in quel, in quel clima lì per cui è un aspetto che mi è, mi è piaciuto. Per ora sono solo nella parte degli elogi, perché la parte iniziale è la parte, da un certo punto di vista, migliore, la prima parte di film. Concludo parlando un po' dell'aspetto horror thriller. Ci sono delle scene molto violente. C'era qualcosa anche nel quinto. Qua le scene sono molto violente. Si parla proprio di anche budella di fuori, accoltellamenti molto violenti. Qualcosa viene nascosto, ma alcune uccisioni vengono mostrate. Quindi è un film veramente che va verso, eh, il, diciamo, verso quella, quel fanservice che vuole un po' appagare quelli che cercano anche la violenza eh, nei film horror. Poi a un certo punto però, a un certo punto il film, eh, un film che se veramente sembra, sembra farti quasi gridare al miracolo per come in com inizia, poi inizia un po' a perdere colpi un colpo lo perde un grosso colpo lo perde e fa storcere il naso soprattutto a chi è più attento magari alla sceneggiatura a queste cose qua quando ci rendiamo conto che eh, Neve Campbell non c'è ma noi ci rendiamo conto del... che non c'è per, per una ragione sbagliata Neve Campbell non c'è perché per, e qua magari sposto la polemica perché vorrei dire qualcosa su questo aspetto perché ha rifiutato di partecipare al film per il cachet troppo basso eh, il problema sta nel fatto che questo film è stato pensato con Neil Campbell e si vede, si vede che c'è a un certo punto un, un intoppo e eh, c'è una toppa sulla mancanza, una toppa di sceneggiatura sulla mancanza di Neil Campbell che sembra veramente una una goffa scusa, una, veramente una, una scusa ridicola, una scusa ridicola inserita nella sceneggiatura è qualcosa che io non posso tollerare, cioè fallo bene, non c'è, cambia la storia, cambia in modo, in modo che, che la cosa funzioni, quindi grazie Ubi per i 10. Eh, lì inizia, inizia un po' a, a, a, a crollare un pochino il film anche se devo dire che si riesce a guardare tutto fino alla fine la parte meno convincente ma che poi si risolleva per altri aspetti molto, che piaceranno molto di più agli ororofili che agli altri eh, arriviamo a un punto in cui la, la, diciamo, la sceneggiatura diventa una versione ridicola dei finali degli altri Scream, cioè una versione un po' più ridicola dei finali, un po' più assurda e un po' troppo surreale, troppo... Eh, come dire... inverosimile. Quindi avremo un finale alla Scooby-Doo, ma non è, un, non è un, un... dire un finale alla Scooby-Doo non è un difetto, anche... Scream 1 ha un finale alla Scooby-Doo. Uh, sei tu, cazzo, proprio il mio fidanzato, proprio quello. Cioè, è, eh, non è tanto quello. Il finale è alla Scooby-Doo, ma la Scooby-Doo all'ennesima potenza. Diventa un po' troppo, troppo inverosimile. Mh, quello che, che spinge poi i, Anche se devo, devo dire che non è prevedibilissimo. Anche se io verso la fine qualche sospetto ce l'avevo. Eh, al di là di appunto, quando arriva questo finale alla Scooby-Doo un po' eh, troppo tirato, un po' troppo, poco credibile, allora un po' il film perde il suo fascino, perde anche la, tutta la sua tensione thriller, perde, per, non lo so, è lì che si allontana, inizia ad allontanarsi da Scream, la saga. A quel punto subentra una parte che non è, non è, di, non è spiacevole di estrema violenza c'è un combattimento ci sono dei combattimenti ci sono sempre dei combattimenti questo non è spoiler ci sono dei combattimenti in uh, finale in scream che sono veramente violenti veramente cattivi e ehm, richiamano poi quelle che sono le reazioni tipiche di una scream queen di un film di, di, della saga di, di, di scream quindi va benissimo eh, quindi da quel punto di vista non è, eh, non è un film che poi riesce a mantenere quel livello fino alla fine. Non riesce ad essere Scream come è stato Scream, come è riuscito ad essere Scream con, pur con su, tutti i suoi difetti, il 5. Questo riesce ad essere Scream solo fino a un certo punto. Poi a un certo punto inizia un po' a perdere i colpi. Eh, detto ciò ci sono anche cose... Cose, cose interessanti dentro uh, dal punto di vista veramente della gestione delle scene uh, thriller è veramente fatto bene è proprio entusiasmante ti diverti uh, spiace che una delle scene più carine sia quella della metropolitana ma sia in realtà molto breve no, non molto più lunga di quanto vediamo nel trailer quindi è veramente un peccato che non tanto che sia stata messa nel trailer ma che non sia stata sviluppata di più come scena eh, perché siamo a New York e c'è veramente poco di New York secondo me eh, la città poteva diventare un grandissimo personaggio all'interno di questo film e in realtà non lo diventa eh, è semplicemente una location nuova rispetto alle altre location che sono state usate quindi eh, non, eh, non mi è piaciuta questa scelta L'ultimo combattimento, alla fine io mi sono annotato che è bello, non so perché ho messo questo aggettivo, quindi <ride> Se, mi sento di poter dire che è divertente, molto divertente, è una, è una cafonata divertente il combattimento finale, eh, mi soffermo un attimo su, uh, a parlarvi degli attori, perché è un'altra di quelle parti la parte recitativa e che io unirei insieme anche alla scrittura dei personaggi che mi ha convinto e non convinto, cioè buone le performance attoriali di eh, Dermont Marroy che è un attore eh, piuttosto famoso che ha tantissima esperienza e nel film ci vuole, ci vuole lui perché non ci sono, non ci sono tanti altri attori eh, con esperienza dentro serviva brava sempre genna ortega che sembra veramente che gli riesca tutto benissimo anche se poi alla fine sembra sempre di vedere lo stesso personaggio in tutti i film eh, buoni anche i ragazzi del team perché c'è il team dei ragazzi che devono essere uccisi e eh, molto meno secondo me e i den panettieri per me inguardabile e eh, Melissa Ber Barrera, che è la sorella grande, anche lei è inguardabile, ma non solo per, per come loro recitano, anche per i, i personaggi che gli sono stati scritti, che sono grotteschi, sono troppo sopra le righe. Melissa, Melissa Barrera sembra un... non lo so, è troppo è un personaggio grottesco, estremamente rabbioso. Eh. Eh, non lo so, non ha, non ha delle sfumature convincenti. Purtroppo io il film l'ho visto in, in lingua doppiata, quindi sicuramente li sto valutando peggio di quello che hanno fatto, perché per esperienza personale difficilmente il risultato doppiato è migliore de, della recitazione normale, anche quando gli attori non sono bravissimi. Dif, molto difficilmente, quindi eh, un po' li penalizza il fatto che io abbia visto il film doppiato. Aiden Panettieri, eh, che interpreta un personaggio che non vi sto a dire, perché anche questo sarebbe un piccolissimo spoiler, non credibile. Cioè il personaggio che le fanno interpretare non è credibile. Eh, a parte questi due personaggi, gli altri più o meno se la cavano tutti abbastanza bene. Però ecco, è un altro di quegli aspetti che un po' ha reso il film un po' finto, un po' fittizio. Cioè personaggi sopra le righe in un film che secondo me non dovrebbe avere personaggi sopra le righe, perché... Uh, anzi quelli di Scream sono molto realistici quelli di Scream 1 perché è il film che è sopra le righe. il film di per sé è un po' fuori di testa è un po' succedono cose un po' ridicole perché è un film che trolla il genere è un film che, che prende in giro il genere slasher si auto prende in giro quindi non dovrebbe succedere questa cosa qua Courtney Cox ecco anche lei spiace vedere Cioè, voi se voi prendete una scena da un altro scrim la mettete dentro a questo, questo scrim con le stesse battute gli mettete più rughe di quelle che ha nel film precedente la potete usare al posto di Corny Cox oggi cioè, stesse battute, stesse scene stessi siparietti tutto uguale non so, è, è evoluto forse sì, però a me la cosa è, è risultata stucchevole all'ennesima potenza un altro aspetto, un pochino, che fa diventare surreale il finale del film è la quantità infinita di coltellate che le persone prendono senza crepare o comunque prima di crepare. Insomma, eh, diciamo, è, è, è molto inverosimile da questo punto di vista. Voi direte, ma è una caratteristica di Scream? No, non è proprio così. Una caratteristica di Scream è che Uh, Linus si piglia tantissime coltellate e miracolosamente è salvo non che tutti si pigliano tantissime coltellate e continuano a camminare continuano a combattere, continuano a fare cose quindi questo veramente è uno degli aspetti che è un po' stato tirato un po' troppo fino al limite. Al di là di tutto questo c'è un aspetto interessante che è sicuramente molto difficile da non spoilerare che è quello del su che cosa ironizza questa volta Scream? Cioè se Scream 5 ironizzava su i Requel appunto e tutta una serie di mischioni c'è un tema anche qua e, e questo tema che in questo film c'è e, e io ho apprezzato apprezz ho apprezzato l'idea ho apprezzato l'idea di questo scusate ho apprezzato l'idea che c'è in questo, questo Scream. Il colpo di scena che c'è in questo Scream è, è così imprevedibile che ve lo dovrà spiegare il film a un certo punto. Ci sarà un personaggio che spiegherà Ah, ecco, il colpo di scena è, è, è questo. Cioè, è, è veramente geniale in un certo senso da un punto di vista di sceneggiatura. L'ho apprezzato. Però è un colpo di scena talmente assurdo che non si capisce... Quindi è un aspetto che mi è piaciuto, però alla fine, alla fine dei conti, eh, mi sento di dire che il film mi è piaciuto leggermente meno di Scream 5, leggermente meno, come... però che è un film che funziona abbastanza bene. Sembra quasi un film a sé, sembra quasi un film a sé, forse perché questa saga vuole a un certo punto cambiare, sta facendo un refresh. Sta, sta inserendo nuovi personaggi eh, che farà andare avanti altri personaggi no e quindi c'è forse la sensazione che questo film voglia un pochino perché forse pensa di non poter sopravvivere la saga se non crea un nuovo ciclo non crea una, una serie di cose nuove quindi sicuramente eh, però ecco ci sono degli errori due o tre cose un po' mh, che non mi sono piaciute che me lo fanno giudicare come un film Uh, niente di che però allo stesso tempo in qualche maniera per il rotto della cuffia mi viene da dire che la saga di scream comunque dal capitolo 1 al sesto è una saga comunque dignitosa e questo, questo capitolo non diciamo non, non fa grossi danni anzi apre a tutto un nuovo modo di interpretare il, il mondo di Scream che forse non piacerà più ai, agli amanti della saga originale mh, o forse piacerà, non lo so, ci sono dei personaggi uno, uno tra questi è, è Loomis, il, il cattivo del primo, del primo Scream che è il papà della protagonista Sam Carpenter e, che lei vede nel, nelle, nella sua immaginazione perché è psicopatica almeno così ci fa credere il film che lei sia psicopatica e che lei possa diventare pazza come il padre. Quindi c'è sempre questa, questa cosa aperta. Ecco, c'è una parte finale che piacerà tantissimo tantissimo agli, agli amanti della saga, soprattutto quelli che ricordano ogni singolo evento, ogni nome, ogni dettaglio. Ecco, per loro ci sarà un momento estremamente fanservice, piacevole probabilmente. Boh, Basta, questo è un po' tutto quello che c'è da dire. Uh, adesso leggo i vostri commenti. Se avete delle domande, chiaramente, che non implicano spoilerare, uh, vi rispondo e poi vi dico un po' cosa penso di questa questione: che Neil Campbell non ha partecipato al film e, e il perché.